Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 18 febbraio. Benvenuti, benvenuti a mattino insieme. In queste ore tutti gli occhi sono puntati su Mario Draghi, ieri lo sapete al Senato il suo discorso programmatico che ha disegnato l'Italia dei prossimi anni. Oggi, appunto, si farà il bis alla Camera. Per parlare degli argomenti di più stretta attualità, abbiamo. Ospite in studio questa mattina Augusto Goio che è giornalista di Vita Trentina. Buongiorno Augusto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Partiamo con l'apertura che proponete proprio di Vita Trentina, l'apertura è città senza auto questa mattina con un'intervista, un'intervista particolare e bisogna dire qui ci possiamo anche ricollegare proprio a quello che ha detto Draghi ieri nel suo discorso programmatico perché c'è molta attenzione sul green, proprio sul verde, sull'energia verde, sulle rinnovabili eh, anche nel discorso di Draghi. Sì, certamente ci siamo voluti collegare a questo, a questi temi, questi temi della transizione ecologica e abbiamo appunto interpellato l'assessore comunale di Trento alla transizione ecologica appunto e alla mobilità che è l'ingegnere Ezio Facchin e in qualche modo questo ci ricollega appunto ai temi di cui accennavi prima, questo è stato uno dei leitmotiv, anche del discorso programmatico di Mario Draghi ieri al Senato, un'attenzione all'ambiente che è stata sottolineata poi anche eh, nel plauso così, delle forze politiche di questa larga coalizione eh, della quale si occupa anche il nostro editorialista eh, Paolo Pombeni, eh, in qualche modo anche un po' critico nei confronti di quella che eh, chiama una ciurma eh, di Mario Draghi una, eh, insieme una coalizione, una grossa coalizione in qualche modo che vedremo e questo è un po' l'interrogativo che pone eh, Pombeni se e saprà poi eh, mantenersi unita e unità è proprio una delle parole, l'altra parola chiave usata da Mario Draghi. Ma tornando appunto al tema del servizio di apertura, lo abbiamo voluto collegare anche al primo anniversario in qualche modo della pandemia da Covid-19 che eh, ha costretto tutti noi a ripensare anche il nostro muoverci, a confrontarci anche con la difficoltà di restare eh, a casa per un lungo periodo per contenere eh, il contagio, eh, ha costretto anche eh, l'economia eh, a ripensarsi, c'è tutto un interrogativo anche sul quello che sarà, dei posti di lavoro, È un altro tema toccato da Mario Draghi, eh, delle aziende che in qualche modo eh, in futuro dopo questa, questo scossone eh, dovranno anche chiudere, l'ha detto chiaramente Mario Draghi, e, e quindi questi lavoratori dovranno in qualche modo essere formati e, e riconvertiti ad altri lavori. Sono temi che comunque toccano anche eh, la città di Trento e questa transizione eh, ecologica come vorrà essere declinata, ce ne parla appunto l'ingegnere Facchina a partire dai eh, grandi progetti che suscitano anche eh, proteste, eh, anche legittime nel dibattito delle opinioni e il servizio che vogliamo fare è proprio quello di eh, porre proprio i temi sul tappeto per un confronto che ci potrà eh, sicuramente essere anche con eh, chi è critico nei confronti di queste grandi opere e in proposito proprio oggi si terrà un appuntamento online eh, con, rivolto in particolare agli abitanti del sobborgo di Povo dove in questo periodo sono in corso dei sondaggi proprio in vista della realizzazione del passante ferroviario, è un approfondimento che eh, troveranno i lettori anche sulle nostre pagine. Poi ovviamente parlate anche del richiamo, dell'appello fatto dal Vescovo Tisi, in occasione proprio del mercoledì delle ceneri, un richiamo al vaccino, al vaccino che sia per tutti, lo ha detto già più volte, bisogna dire anche Papa Francesco questo, sì, no? Il Vescovo Tisi ne ha voluto parlare ieri in occasione della celebrazione delle ceneri dal da santuario di Montagnaga di Pinè e un appello appunto perché eh, anche sulla scorta di quanto affermato in più occasioni anche da Papa Francesco come ricordavi giustamente tu, eh, questo vaccino sia veramente per tutti sia eh, sia messo a disposizione eh, anche di quei paesi che ci ricorda il quotidiano avvenire eh, non ne dispongono, sono più di 130 i paesi nel mondo dove il vaccino ancora non, non si è visto e anche da noi vediamo nelle vostre immagini, e lo vedranno i lettori sulle, invece sugli scatti del nostro fotografo Gianni Zotta che è, è stata avviata appunto la campagna anche per eh, i nostri anziani dopo aver eh, così vaccinato gli anziani nelle case di riposo è partita questa campagna che eh, pur con eh, i tempi eh, necessari eh, dovuti appunto alla il fatto che questo vaccino poi possa eh, anche essere mh, richiamato no? con la seconda eh, vaccinazione in qualche modo dovrebbe condurci verso una primavera, un'estate più serena e a questo tema si richiama anche nell'editoriale Vincenzo Passerini che appunto ripercorre questo anno segnato dalla pandemia eh, con un accento anche sulla necessità della ricerca della verità per quanto possibile, smascherando anche eh, le bugie eh, di chi eh, in qualche modo ha voluto ottenere eh, nascoste eh, delle, delle verità magari scomode. e In questo anche il ruolo della, della stampa dei media può essere assolutamente centrale e importante. Vi occupate poi nelle pagine interne del Safe Internet Month che è partito proprio il 9 febbraio. Ci saranno una serie di iniziative per tutto il mese di febbraio e per alcuni giorni di marzo che si vuole sensibilizzare proprio i più giovani alla sicurezza in rete. Ne parleremo anche dopo con uno dei nostri ospiti qui a Mattino Insieme di questo. Sì, presentiamo eh, il portale della Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio. È una, una questione che eh, purtroppo interessa internet, interessa la rete, interessa i social media e l'odio diffuso in rete. E si creano delle bolle di, eh, di attenzione, dove chi si ritrova in certe idee in qualche modo viene, si sente incoraggiato e ancora, ancora di più a... Uh esprimere queste sue manifestazioni di odio. Ne parla eh, Sara Tonelli che è una ricercatrice della Fondazione Bruno Kessler eh, che eh, da alcuni anni studia le manifestazioni d'odio in rete. Eh, Sara Tonelli è la coordinatrice del gruppo di ricerca in Digital Humanities che ha sviluppato un software che è in grado di identificare automaticamente i messaggi eh, d'odio. Eh, è importante, comunque sottolinea la ricercatrice, che ci sia un'azione di educazione, un uso corretto della rete e in qualche modo cerchiamo di appunto presentare queste eh, possibilità che, che ci sono appunto per eh, smascherare questi odiatori in rete e in qualche modo limitarne i danni che possono fare. Non può mancare un ricordo su Vita Trentina, un ricordo di Sergio Ferrari che era vostro collaboratore, devo dire, fatemi dire veramente due parole perché anch'io con Sergio Ferrari ho lavorato, allora ero un giovanissimo giornalista, facevamo una trasmissione ovviamente di agricoltura su una nota Radio del Trentino, è veramente una persona di un'umanità, di una sapienza incredibile come sapeva anche proprio insegnarti e come sapeva insegnare no? l'agricoltura Sergio Ferrari, veramente un ricordo, lo tracciate anche voi su Vita Trentina? Sì, se ne occupa il nostro direttore Diego Andreatta, con Sergio abbiamo avuto una lunghissima collaborazione eh, professionale, quando sono arrivato a Vita Trentina lui era già presente con la pagina dell'agricoltura per tutti, che era stata una felice intuizione di Don Vittorio Cristelli, una pagina rivolta non tanto agli specialisti e agli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma... Un apportare all'agricoltura che per il Trentino ha un peso così rilevante, proprio alla portata di tutti. E in questo, eh, con la sua lunghissima esperienza di docente e di insegnante all'Istituto Agrario San Michele, eh, Sergio Ferrari poi si era. Eh, anche eh, rivelato un ottimo giornalista pubblicista e con, eh, insieme a Sergio Michelone, che era stato suo allievo all'Istituto Agrario per eh, 40 anni, appunto, ha curato questa, questa pagina. Ne avevamo appena eh, festeggiato poche settimane fa, eh, la pagina numero 2000, un vero record, sicuramente a livello nazionale, forse. Non solo, una collaborazione eh, per noi molto preziosa, una voce anche eh, talvolta critica sugli aspetti del mondo agricolo, e, però con una eh, schiettezza che gli era sicuramente riconosciuta da chi appunto di agricoltura si occupa professionalmente. Anche perché era, bisogna dire, veramente uno dei più profondi conoscitori no, dell'agricoltura trentina, Sergio Ferrari, veramente un caro ricordo. Parlate poi dei segni di quaresima nelle pagine interne perché è cominciato quel percorso che ci porterà piano piano alla Pasqua. Sì, ogni settimana la riannuncia i sacramenti della Diocesi di Trento propone o proporrà una, una, parola, una parola chiave, si comincia con cenere e ogni lunedì verrà proposta sul sito diocesano, diocesitn.it e, e potranno essere ricevuti anche via WhatsApp questi messaggi, questo è proprio un cammino lungo eh, questo eh, percorso quaresimale, è un'iniziativa un che vuole eh, accompagnare e soprattutto proporre una rilettura di, di segni che magari eh, possono essere talvolta presi un po' per per abitudine, per tradizione e che invece sono davvero carichi di, di significato e a questo si collega anche eh, l'iniziativa nella pagina degli spettacoli di una, della rubrica cinematografica che si ricollegherà per queste prossime settimane proprio al tema, al tema proposto dalla, dalla parola della Quaresima, quindi una, un, rimandiamo anche a questa pagina proprio un, un gioco di rimandi che servono appunto nelle nostre intenzioni, nelle intenzioni dei promotori, che appunto è l'area annuncia sacramento della diocesi, a porre l'accento su una riflessione che ci invita proprio ad affrontare questo periodo con una capacità di guardarci anche dentro. Vi occupate poi della raccolta fondi per i profughi della Bosnia? Sì, è un'iniziativa che è stata promossa da un cartello di associazioni a sostegno dei progetti che in questo momento cercano di alleviare le sofferenze del migliaio di profughi nel campo di Lipa, vicino a Biaci, in Bosnia e Herzegovina, lungo la cosiddetta rotta balcanica. Sul nostro settimanale ci siamo già occupati anche nelle scorse settimane ma è un'iniziativa questa che adesso trova anche il convinto sostegno anche dei sindacati, oltre che del, dell'ARCI, delle, delle ACLI con la loro ONG Ipsia, che è proprio sul, sul terreno, e come vediamo in queste immagini. Una situazione che, eh, alla quale ha fatto riferimento anche nel discorso ieri il. Premier Mario Draghi, eh, che richiederà sicuramente, questo è anche l'appello forte delle associazioni che sostengono questa raccolta fondi, eh, richiede un intervento a livello europeo, un coordinamento tra gli stati per eh, non chiudere le frontiere, ma eh, proporre un'accoglienza dignitosa, rispettosa e che vada nella direzione anche di una eh, possibile integrazione di questi eh, migranti che eh, hanno eh, diritto eh, a un'accoglienza dignitosa e i, i loro diritti per il momento sono davvero congelati, non solo dal freddo dell'inverno eh, bosniaco. Augusto, ci fai una veloce panoramica anche sulle pagine, dalle valli? Di cosa vi siete occupati questa settimana in particolare? Ah, segnalerei proprio ricollegandoci anche ai temi delle difficoltà eh, per l'economia dovute alla, alla pandemia nella pagina del Dell'Alto Garda, una, un quadro, un'analisi della situazione del turismo eh, sulle sponde del Lago di Garda, eh, con le difficoltà eh, comprensibili, e poi anche chi fa più difficoltà in, eh, in, alta in Bassa Valsugana e nel Tesino, chi fa più fatica, le iniziative anche solidali per essere vicine alle varie situazioni di difficoltà, perdita di lavoro. O, o altre situazioni che comunque eh, richiedono un'attenzione particolare. Per concludere ovviamente parliamo dell'inserto che oggi c'è allegato proprio con Vita Trentina che è Vivere Insieme. Sì, è la rivista trimestrale della pastorale Pensionati Anziani che offre sempre una, um, degli approfondimenti sicuramente interessanti con delle le voci anche inedite e la rivista da qualche tempo viene distribuita insieme al nostro settimanale in un'ottica di, di sinergia dei mezzi di comunicazione diocesani e questo numero in particolare abbiamo delle testimonianze anche dalle case di riposo che pure sono state colpite ma, dalla pandemia, ma dove anche comunque ci sono state eh, molte testimonianze anche di, di vicinanza, di, eh, di sostegno appunto in questo periodo così difficile per tutti. Grazie, grazie infinite ad Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina, che è tornato questa mattina a raccontarci che cosa questa settimana propone il settimanale diocesano, ce lo ha un po' fatto, tra virgolette, leggere in anteprima. Grazie Augusto. Grazie a voi, naturalmente rimando poi alla lettura del settimanale per tutte le altre cose di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare.